C'è tutti benvenuti in questo nuovo video, io sono Steffi, Steffi. E voi siete, Steffi. voi siete quelle che mi Steffi. guardate, sono chi, chi siete? siete Seriamente, Seriamente. chi, chi si siete Cominciamo, cominciamo vedendo Stur Riusciamo a indovinare, a indovinare il logo, il logo giusto, giusto Di tante marche Popolari, popolari. Andiamo, Andiamo. Andiamo. Tirete una musichetta di sottofondo Vabbè. Vabbè, possiamo però lasciar perdere. perdere Sinistra, Sinistra o destra Nesta Questa è la figlia una... Così deve avere La nonna. Ah, ah questa è È, è... è Amazon, Amazon. Eh, eh, eh, eh, Ti pareva che era Amazon eh, eh, Ragazzi però devo vedere, vedere pure, pure. Che, che cosa c'è di Cosa ah, ah Qua, qua. Secondo me, me Eh... This... Sinistra, sinistra, sinistra, sinistra Sinistra Sinistra No No, no. Questo ha Perdere così No, ma no, no, no, no, no C'è no, no. no. non Ah, ma... C'è non... Non Eh sì, sì ragazzi, ragazzi. Oh. Se ne... Se ne... Lo sapete voi Che abbiamo cinque possibilità. possibilità E una, e una ed è già andata via Ottavo, ottavo. Lo. Lo. Questa Sella è la Lamborghini, Lamborghini. Destra. Destra Perché mi ricordo, Perché mi ricordo che... che è così a me non, è... non, è... non, è... non ero no so so be no. ah. eh. una marronica però è che era la destra lo so perché non mi ricordo che c'è un mi c'è la destra. l'arancia ci faccio una bella foto d'arancia comunque c'è il perché uh. oh Fanta oh. con la a, a destra con la fogliolina così o a sinistra oh c'è due perse Sesta, sesta, sesta. Sesta. La... La... No, questa, no, questa, la. questa era la Lamborghini? Appunto. appunto. Cioè, cioè, non ci ho fatto mai caso. caso. Questa, questa. questa destra. destra. Vabbè, no, ragazzi, sono sciocco, basito. Ali, un sciocco, ma lì vedere Vogliamo ecco. no, no, davvero. No, no. davvero. No, sono stupido. Quinta, Quinta. Quindi, Quindi un aereo ci sarà una, una marca una di qualche aereo. Quello eh, eh, ah, ah, è il ragno nero. te pare... Ah, ecco. Questo lo so benissimo, qual è? Però Prima dobbiamo vedere il difetto: dov'è r y a n a n a a r a i r. Qualche difetto che voi potreste vedere, io no. Però non è un difetto. Guarda ragazzi. ragazzi. Qua. Qua. Qua. Qua. E e vedete? Qua. Qua. Qua. Se non erro ne è, è la sinistra. Se, Se non è è la destra. Sinistra. Destra. Destra. Destra. Destra. Destra. Destra. Destra. Destra. È Destra. Destra. Destra. quindi. Oh quindi... Dio santo. Destra. pareva che era la Samsung. Samsung. Cioè, ti fa, fa che domanda, domanda sulla, sulla Samsung. Adesso non posso, posso sbagliarlo. Perché, perché posso proprio anche, anche provare Come? Come. E qua c'è scritto così. Non c'è tipo... Quando, quando lo spengo, se lo spengo, lo spengo lo la accendo subito. subito. Non penso, non penso, penso certo, certo, però... Dovrebbe... dovrebbe... Se non erro, eh, ragazzi, così parliamo, parliamo anche un po'. Dovrebbe, dovrebbe essere la destra, la destra perché, perché mai l'ho vista, vista così. così. Si è spento, si è spento. Okay. ok. Dai, oh, cucciolo. cucciolo. Non morire. Non morire. No, ecco, guardate. Guardate insieme, insieme a voi. A voi. Mm. Mm. No, è che no, questo, questo è un tablet, tablet, tablet di generazione ma Sinema è e sinistra, ho visto. Ho visto. Cioè, cioè proprio sinistra. L ho visto all'ultimo all il pallino. Coca-Cola con si. la La Pepsi. La Pepsi. Questa, questa lo suo un po' per cari psiche, la sinistra, guarda che si, no. se non è giusta no, la sinistra, ma la non no. no, no. no, no. questa è sinistra, questa lo, so. lo so. Sì, no. domande, domanda: domande 5, no, 5 euro, euro. Wind. Wind, lo so, lo so, lo, lo, lo so, lo, lo so. C'è è vero. vero Scusate, Scusate. Non Se Ho bloccato, bloccato il computer, no Intanto dove, dove lo sbaglio ah, eh. La posizione, la posizione dei, dei colori Sai che non, non ho mai fatto, fatto caso, caso Però, però se, se non è Questo, questo, questo e questo, questo, questo. questo. Destra. No. destra Destra, destra, destra, destra. 3 errore 4 3 3 che ci fa? sorrì sorrì che parola che mette qua così male lo quasi... vedo sorrì ecco ho visto, visto l'ultima volta, volta. e de, de... de -destra, destra, destra, de destra destra de destra dest -dest destra dest destra sono ma, ma penso proprio che sia a destra perché 4 errori 4. Alla, devo... alla fine eh, eh, non lo so ma penso che ho fatto 5 errori 5. invece di 4 scrivetemi nei commenti ho fatto 5 errori su su 5, 5. 5. come ho fatto questo video vi è piaciuto spero che questo video vi sia piaciuto a me tantissimo anzi un sacco vorrei registrarmi molte volte in più questi video appunto dopo di questo vi registro un altro scusate però se proprio una voglia Grazie, Grazie per la visione. Ciao! Ciao.